Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Retix. e Marco007, a quanto bene video... non ce ne sono tanti iniziati, tra il coso di sì. caricamento. Vi diamo il benvenuto a Mario più Rabbids Kingdom Battle, il nostro nuovo let's play, mm. metti schermo intero. Allora, eh, sì, prima di iniziare vi ricordo ovviamente di iscrivervi e lasciare like e tutto. E votare al sondaggio? Sì. Bene, adesso, prima per iniziare, modalità storia principale, nuovo file. E niente, iniziamo, ora ci sarà l'intro. Uh, leggi tipo i sottotitoli Perché sennò ci copyrightano il video <ride> Ok Cosa? Se stanno i sottotitoli Ok Leggi Perché dovrebbe esserci Eccellente, Beepo questo dovrebbe risolvere il problema del surriscaldamento Globale <ride> Non è incredibile? Sono già passati tre mesi da quando Tech Magazine Mi ha messa Ok, ci ha messi in copertina. Il combina tutto ha capacità di unire un elemento A e un elemento B, perché era un elemento C. Se fosse solo così semplice, l'articolo non cita nemmeno la materia oscura, la manipolazione dello spazio-tempo, gli utilizzi effettivi, nulla! Voglio dire, il combina tutto potrebbe risolvere la crisi energetica. Vipo, guarda! Esplode. <ride> Oh no, di nuovo. Mi dispiace Bipo, facciamo una pausa e cerchiamo di rifrescarci le idee. Che ne dici? Ovviamente tutti i geni del mondo sono fissati con Super Mario. Yes. yes, yes, yes, yes, yes! Ma che succede? Una lavatrice mm. piena di rabbids. Rabbit, S no, Rabbit. Rabbit, con sì, la D. Lo so. Lo so. Beh, un rabbit ha preso il visore. <coughs> che succede? Si. <coughs> <Sì. coughs> mm. Boom. Eh. Un rabbit, rabbit che cosplay a Peach. Mi sembra giusto. Un rabbit che cosplay a Mario. Un fiore. Che succede se mi schiamo un poster del Regno dei Funghi? Ha ah, una possibilità... No, se sono genti si sono teletrasportati nell'universo sì, di sì, Super okay, Mario okay, okay. Bene, qui abbiamo un'inaugurazione Con la statua di Peach Perché Peach è molto egocentrica, se non lo sapevate <ride> <ride> Toad pian piano vengono risucchiati e nessuno fa niente Vabbè Però certo. Luigi no, Luigi no Luigi è importante Ma <fie> Mario che mi ha lasciato Mario. <ride> Mario sei un mostro Ora vai dentro e risolvi tutto Muoviti Luigi Bruh Niente che non sembra nemmeno preoccupato Perfetto non, non leggiamo qua perché ecco Tengo, tengo premuto così non potete leggere No, se, se tieni premuto rimane sempre lo stesso Sh Ok Abbiamo un bipo qui che si fa crescere dalle orecchie, mi sembra giusto. Sì, nemmeno è stato fuso con un rabbit semplicemente. Con... Perché ho le orecchie? Bruh. Beh, spero siate contenti. Small. Si è fuso con il... il um... Fusore? L Come eh. si chiama? Eh. <ride> Già mi sono <ride> di il nome del viso. <ride> <però>. <ride> rabbit Mario l'ha congelato. li combina tutto. Rabbit... <ride> il rabbit pennello. <ride> il rabbit pennello. Basta! Sì. Mario Gesaletto vede un coso volare, salva quello Giuseppe Mario P. Rabbids. Kingdom Ball. Bruh. Bruh. Bruh. Bruh. -br no. Sì. Ma... Ma, ma è il Rabbid cosplayer di Peach? E questo è ora perché cosplay a Luigi molto male. Ah. Yep, <ride> <ride> poveri gomba. possiedono delle armi a quanto pare Zhi fanno un scivolata <ride> Quei rabbits sono vera fonte di caos e di distruzione La cosa non sorprende nessuno vero? Aspetta, a ai no A differenza dei nostri amici qui Sembrano essere state alterate da quel rabbid col combina tutto Possibile non che il combinatuto sia danneggiato Durante il viaggio verso questo mondo Se è così siamo nei guai Mario, dobbiamo trovare quel povero rabbit Che si è fuso col combina E lui la chiave, salva rabbit Salva un mondo Perfetto, mondo 1-1, le cose più improbabili Come possiamo vedere Qui hanno attaccato i goomba a... Al miele, sì un esempio, tre... un esempio tremendo Ma anche estremamente divertente Del caos creato fa... dalla collisione dei nostri due mondi Comunque non leggerò tutte le immagini probabilmente perché ci sono tante, tante interazioni da fare, quindi. Prendiamo il cioè, Si eh, sì, prendi tutte le monete che puoi credere. questo è un gioco con un mappa aperta. Sì, è un open RPG world. a mappa aperta, ovviamente. Ah ok, siamo già qui. Perfetto. Non è open world però vabbè. <ride> Ci sono un sacco di cutscene e ogni nemico ha una, una sua cutscene introduttiva Aiuto, non riesco a smettere Grazie, grazie bravo di un nulla You got a message Che c'è adesso? È arrivato un messaggio e Esimio Bipo, simbolo irreprensibile irrepre di coraggio, intelligenza e comprensione, luce di speranza per tutti noi Se i miei calcoli sono esatti ora dovrebbe servirti una mano Vi prego di aprire gli allegati a questo messaggio, vi assicuro che vi saranno di grande aiuto Firmato il vostro più grande fan Ricordate questo, questo, questo come si chiama? Speditore di messaggi, ecco, perché ce ne darà un bel po' di messaggi Mi tento. Sì non è fatto il blind let's play, cioè io l'ho già... Abbiamo entrambi guardato già una let's play e, e okay. abbiamo già no, giocato. Ma un sacco tempo fa, cioè diciamo sì. era non reversibile. E io ho giocato Come possiamo vedere adesso, gioco. Mario e i suoi okay. amici, tra virgolette, hanno delle armi. Comunque lui sta giocando, non io. Sì. Wow, quando le email parlavano di allegati mi aspettavo un video di gattini e roba simile. Sì, perché c'era auto in questa situazione. Mm. Bene! Siete pronti per il contrattacco? Ed eccoci qui il tutorial delle battaglie... Compriamo le basi. Attenzione, i miei sensori rilevano la presenza di due nemici. Davvero? Io, io pensavo... I miei occhi hanno visto quattro. Guarda, mi sono sbagliato. <ride> <ride> Conti pure gli, gli altri, altri due. due <ride> ah. Uno si nasconde dietro un riparo parziale. Come vedete quel mezzo blocco. Quindi la possibilità di colpirlo è del 50%. L'altro invece è ben visibile, pertanto la possibilità di colpirlo è del 100%. Potete passare in rassegna gli obiettivi. Con lo stick sinistro Mentre premete A per colpire il, il bersaglio se selezionato Bene, allora Qui possiamo soltanto attaccare Come vedete possiamo decidere chi attaccare Io attaccherò questo qua ovviamente Perché è 100% Quindi a questo punto lo prendiamo e lo facciamo È fuori. una cosa. Cioè non è di difesa Beh, Dovete... No, eh, è una cosa lui. probabilità Vedi. E con lui abbiamo fallito Proviamo con Rabbid Peach Quando fai la cutscene lo colpite per forza Sì Piccolo trucchetto per non esaurirvi Diciamo, battaglia completata. Un turno perfetto. Cioè, non abbiamo perso nessuno dei nostri compagni. Bene, ora che il tutorial dell'attacco è fatto, possiamo procedere. Altri soldi, grazie mille. E qui quando vedete queste bandiere qua, vuol dire che c'è un, uh, una battaglia. Quella vedete le bandiere dei ne nere con i rabbid sopra. Bene, ora codardi, si sono scostituiti dietro un riparo. Se proviamo a colpire da qui, beccheremo solo il riparo. E questi blocchi qui, questi qui grigi, sono ripari, eh, diciamo, indistruttibili Quindi anche se li colpite non si distruggeranno marroni i blocchi di matto invece sì, si, possono po'. sì. si possono rompere Se a come, vabbè, c'è possibilità di colpirli pari al 0% Dovremmo colpirli ai fianchi, muovetevi con lo stick sinistro Per posizionarvi in modo da avere possibilità di colpirli pari al 100% Bene, adesso vi farò vedere come si fa Possiamo anche, vabbè, ve lo faccio vedere già ma non perché tanto Cioè questa è una tecnica di base, quindi se andate verso i nemici, quando non avete ancora eseguito un'altra azione di movimento, diciamo, per il momento, potete colpirli così in scivolata. Come vedete, faccio un po' di danni e poi mi posso mettere qua, per esempio. Quindi, boom, scivolata, a 20 danni e poi lo finiamo con l'attacco. Bross! E non è morto. Ok, poco male perché adesso facciamo lo stesso con Rabbid Luigi. Quindi, adios e ci mettiamo qua. No, mi sa so che quello è ancora intoccabile. Ok allora mi metto qua. Più protezione, grazie mille. Bene, lui è andato. E con rabbid. ah eh, non lo possiamo colpire, vediamo, vi faccio vedere. È rapid Peach Eh sì. E ora con rapid Peach. Ah è vero che rabbid Luigi in questo caso. Anzi. Con rapid Peach facciamo un'altra az un azione che non vi spiega mm -hmm. Per adesso. Quindi se potete saltare su un altro alleato E fare questo. Quindi potete Ma non vi spiegherò che.. No, pare... che non vi spiega il gioco intendo. Ah. Deve fare qua il salto E adesso possiamo raggiungerlo E possiamo colpirlo forse devo, forse devo farlo anche con Rabbi Luigi Però vabbè, ho almeno ucciso sono un nemico sciamo. No, non sono scemo sì, Allora lui uscito. ha provato ad attaccare Rabbid Luigi Ci ha presi purtroppo vabbè, Non possiamo farci nulla il 50% Si sa che il 50% vuol dire sempre 0 Nel... nel, nel, nel nel mondo dei giochi, quindi ci mettiamo qua e lo finiamo Nel mondo della tua visuale, nel quando sei del, tu nel mondo, di, nel mondo di me, il 50% a me significa 0% di successo Perfetto, battaglia completata, 2 su 4, 4 turni Ma eh vabbè, Va, è per, un tutorial cioè... Tipo per, per platinare tutto il gioco bisogna finire tutte le platinare. battaglie non esiste il platino, qua esiste l'oro. Vabbè. Per orare, Bene, ok. Bene. Come, come vedete, abbiamo finito il primo capitolo. E in base a quante, quante battaglie avete fatto? Eh, perfette. Vi danno un premio sì. di monete e anche il premio qua. Per esempio, il trofeo d'oro perché ho fatto tutto perfetto. Bene, quindi. Su, sul trofeo d'oro c'era Rabbid Mario, quello che abbiamo visto prima. Qui c'è un'altra cosa. Vediamola, va. Li riconosco, sono i blocchi del seminterrato. <ride> Mio dio, quanti blocchi c'erano nel seminterrato. Spero siano più solidi dopo il trattamento che combina tutto, ma non ci giurerei. Credo che faremo tipo, non so, due o tre livelli a parte. Vediamo, a mezz'ora perché anche l'intro è durata abbastanza. Ah, andiamo di qua perché non ci sono monete, quindi suppongo siamo una via secondaria, infatti c'è un, una scatola. Questo è un collezionabile. Eh, un disegno. Sì, Regno delle Megafoglie, ok. Non ci dice niente, ok andiamo. Ovviamente poi ci sarà una lobbying, cioè non sto manco a, a dirvelo sci che, che in cui si vedranno... Non spoilerare, Marco, non squiderare Si squidera, squidera tutto Lassù sì, nel cielo, dì dì dì. lo vedete? Tutto. Senzio, tutto è cominciato quando i Rabbids si sono teletrasportati nel regno dei funghi mm, Quell'energia che si sprigiona verso l'alto ogni volta che sconfiggiamo un nemico Mi chiedo se... Motivi in più per trovare quel rabbit col combinato tutto Di sicuro lui è la chiave per sistemare le cose Ok uh, uh, uh, Un'esplorazione enorme sì, allora uh, Già vi lo dico, è pieno di puzzle Questo vabbè, è un anello rosso Ma c'è il percorso, ciò cioè fa letteralmente vedere Dov'è che dobbiamo andare per prendere le monete È a tempo ovviamente Quindi attenti Se le prendete tutte otterrete uno scrimino d'oro E gli scrimini d'oro contengono, come potete vedere Armi Nuove yeah. Il rabolatorio Abbiamo ottenuto un'arma per Mario, lo sparmire Perfetto però, um. però non possiamo farci nulla Quindi Andiamo indietro di nuovo E vediamo se possiamo risolvere uno di questi puzzle qui Allora eh, Qui c'è un blocco giallo E eh, qui c'era un pulsante giallo Quindi yes. premiamolo Perfetto E ora possiamo accedere a questi tubi rabbid Qualcosa del genere Oh oh, oh. Qui ci sono altri soldi. Aspetta, che li prendo. Sì, lì sta pure una cassa. Di okay, cose con i collezionabili. Qui c'è una musica. Ovviamente è 100%. Quindi collezioneremo tutto. Sì. Ok, dov'era mm. il tubo? Eccolo qua. Quindi adesso prendiamo questo tubo qui. Che ci porterà qua dentro, suppongo. Sì. Ok, qui c'è un altro blocco da premere. Yeeeeh, le, le monete fluttuanti non hanno un una regola sulla cioè non sanno cos'è la gravità esatto <ride> cioè se fluttuano <ride> devono, devono rimanere lì <ride> allora, entriamo qui e eh, esatto qua c'è un altro tasto premiamolo eh, controllo un po' in giro prima non ma tanto è una, via, è una via secondaria quella prima era la avanti quindi andiamo di qua Ok, cassa, un modello Perfetto. Mario Sì, abbiamo trovato il modello di Mario Cioè tipo una statuetta <ride> Il modello di Mario Quindi non possiamo cambiare la visuale, ok Possiamo tornare indietro adesso E uh, manca ancora qualcosa però Cioè manca quel... Fa spostare la visuale, grazie Ti può spostare? Eh, come Vedi, c'è quella cassa lì ah, Ecco, l'abbiamo sbloccata col pulsante di prima Che ziggy primitivo, cioè quei nemici là che abbiamo sconfitto prima uh -huh. E adesso, cosa manca di qua? Dovremmo aver preso tutto, vediamo Ah, manca ancora questo, col tasto verde Ma dov'è il tasto verde? Ah, è qua dentro E come lo raggiungiamo? La uh. Zedia uh. mi sa che è risolvibile per ora No, non credo ci deve essere una soluzione. Allora lì c'è quello blu, l'abbiamo premuto. Il tubo lì l'hai provato. L hai provati entrambi i tubi. Sì, sì, questo mi porta qua dentro l'area. Vai avanti, allora vedi, tipo quell'altro tubo, il tubo con il coso blu. Ci siamo andati, mo. Marco, è l'alzimer? La, no. Sì ah, il cannone. Ah, ecco, perfetto, il cannone. Questi cannoni li portano, sì, sull'altra altre parti della mappa. Apriamo questo. Yay. E abbiamo completato questa area. Diciamo, quindi possiamo andare avanti. Ufficialmente Seguono il percorso Anche se non, non lo stanno seguendo proprio E andiamo avanti Capitolo? E questo vuol dire che siamo arrivati all'1-2 Il fiore di prima Flau. I nostri omaggi illustre Sempre verde della prateria Siamo <ride> Perché l'hai fatto? Da quando sono arrivato, quello sciroccato col visore ho capito Che queste creature portano solo guai Ti garantisco che questi, Rabbids, non sono come gli altri Oh beh, se è riuscito a fermarlo sarò felice di ricompensarvi I suoi amichetti sono proprio molesti Immagino tu non vuoi venire con noi per aiutarci, vero? Sì, ora si sradica dal sole, mi aiuta Mi dispiace gente, ma... E questo tempo, ma è tempo per questo fiore di dedicarsi a questioni più profonde. Dice. OK No, è che va in, in più in profondità nella terra. Comunque eh? Ha detto di tornare da lui quando avevamo ucciso i rabbits, ma non credo bisogna effettivamente tornare. Ma ah, magari non ci dà qualcosa. Ah, il canone è lì chiuso, suppongo che dobbiamo fare no. una battaglia. Sì, invece. Ah, ah ok, chiuso, ok. Non avevo capito. Era chiuso. Yeah. Adios. Da BF Cioè Best fan Carissimo BPO, Se c'è una filosofia da seguire È per forza quella della pratica Imparando meglio a gestire i movimenti Al meglio Darete una lezione a quei furfanti dei Rabbids Ho appena caricato dei suggerimenti Per aiutarti a guidare la tua squadra nella prossima battaglia Presto Firmato il vostro più grande fan Non ci sono allegati stavolta ma c'è un'altra battaglia da fare Tre ziggy primitivi c'è anche lì salute extra per la modalità facile Ma non lo faremo no, mai No, non lo faremo mai Perché ci toglie il perfetto Potete infliggere eh, danni eh. neanche in movimento Usiamo una scivolata, ecco ce lo spiega adesso Selezionate una casella con un nemico e premete A Inoltre potete raggiungere punti più distanti Con il salto team che l'ho fatto prima Ce lo spiego adesso Selezionate una casala con un alleato e premete A Che in una combo epica dopo aver colpito un nemico con una scivolata E seguite un salto team con un alleato Ok, lo farò solo se mi è utile effettivamente Non, non so farlo se è inutile quindi adesso ci mettiamo qui, eh, con Mario si può fare... ah no, è vero, dopo la scivolata non posso. Eh, praticamente Mario ha un'abilità, ve la spiegherò dopo in dettaglio. Comunque. No, è che forse non ce l'ha ancora, quindi non, non dirlo. No, no, ce l'ha sicuramente. Perché tipo. ti metti qui? Ma non lo puoi colpire. Appunto. Eh, perché, perché non lo dovresti... Non, perché non, vorre, non dovresti non voler colpire? Appunto. Beh, mettiti, mettiti accanto a quello così lo puoi colpire. Marco, non devo lo so giocare bene sto gioco. Cosa ma so, perché ti sei messo di gioco? Shot up Devi ehm... colpirlo! No, non potevo, mi dispiace oh, Se ti metti tipo qui Lo puoi colpire non voglio mettermi lì prendo danno Non serviva il, il salto però vabbè avevo lo stesso Che torno dei nemici perché non posso fare niente. Perfetto. Ya! Yeah. Vedi il 50% è sempre il 100% mm. per me. È <ride> sempre sfavorito verso di te. Sempre così. Ci colpisce anche okay, i ziggs possono fare la I scivolata rizzi. Sì, rizzi? davvero ora l'hai scoperto allora dai okay, controlliamo c'è l'abilità Mario no, non ancora apparentemente ha uh, solo un'arma quindi va bene andiamo qua ci mettiamo vicini e distruggiamo quello <ride> non, so, non erano nemmeno allineati i piedi Adios. di Mario io ho sparato al piede sinistro ed è morto <ride> perfetto ora Peach tocca a te Rabbit Peach mi devo ricordare di non compondere i nomi perché succederà sempre Boom, eh, distruggiamolo al prossimo turno, cioè al prossimo tizio. Beh, lo circondiamo totalmente <ride> e lo bullizziamo così, guarda, nemmeno la scivolata. Non ti, non ti meriti nemmeno la scivolata, 3 di vita, muori. <ride> Perfetto, battaglia completata, nessun morto. Comunque le, le armi possono avere dei critici. Um, cioè nel senso che fanno più danni Con una certa percentuale La percentuale cambia per ogni arma Comunque torno indietro che forse sì, si sblocca so. Eh lo sto spiegando Sì Marco um, Forse con un pulsante si sblocca Al momento è fuori uso Ma sapendo quanto pericoloso Sono certo che i rabbi lo aggiusteranno, in mente non si dica <ride> L'MAO, Allora hmm. Serve un pulsante rosso per Lì, Lì sta uno Grazie, non lo posso raggiungere. Comunque mi piace il fatto che um, i rabbids. Eh, i rabbits, Cioè no, i rabbids qui sono buoni non perché per qualche motivo sono buoni Sono buoni perché i rabbids non hanno Sono semplicemente stupidi e caotici. Non, so, non, non prendono mai sono, una parte. Sono Sono caoti good. Ah, torniamo un attimo qua. Eh, No, mi sa che non c'è nulla per il momento. Cioè dobbiamo tornare dopo. Loro sono dalla nostra parte soltanto perché noi siamo stati i primi a trovare Questo tubo qua si raggiunge da un'altra parte. Non è da qua che si raggiunge, quindi andiamo avanti. Allora, prossima battaglia. Fai lì, indietro, indietro. Ah, vabbè, si scemo. Si stava il tubo. Dopo, sconfiggi tutti. Sconfiggi tutti. È il momento di mettere in pratica tutto quello che avete imparato. Cioè, nulla. Attacco momento. Salto team scivola. Vabbè, cosa non fare? Devi dei ripari. No, ma sia è possibile cambiare i con r e Zr. si sì, va bene questo movimento. lo sappiamo passare a e tacco il movimento usando zl e zr fate il vostro meglio perfetto apri la finestra che fa fare. no no no non accendere quella apri la finestra vai tu, tu Aprile. puoi Aprile. giocare io Aprile. faccio queste cose ah, potete, possiamo vedere abbiamo una visuale totale che non ce la fa fare adesso perché no non vuole passare in duro tu nemici LOL ok no non c'è ancora la visuale tattica è peccato allora, iniziamo attaccando lui Mettendoci qua E distruggendolo mm, In realtà adesso Sai che faccio passo a Rabbit Peach Scivolata Mi metto qua E poi Rabbit Luigi Scivolata E mi metto qua Ah, è vero Ci, ci sono gli altri Allora Tu salta Su Rabbit No! Questo è un problema, anche i movimenti del del Ok, facciamo tipo due livelli a, a, a episodio, ok? No. Ora vediamo quanto dura. Sono pochi due livelli a episodio. E se, ora sono già 25 minuti, quindi dopo, questa, dopo questo livello, quando finiamo il livello... C'è anche un po' di esplorazione da fare. Eh sì, sì, sì. Oh, guarda un cioè, po', senso, 50% dopo, dopo è mancata. Ficchiamo il livello, tipo davanti a livello 3, chiudiamo. Ah, ora, ora ovviamente mi attaccano a Luigi perché ho sbagliato, non è Volevo saltare su, su Rabbit Peach, ma ovviamente il, i controlli sono un po'... Rompiscato, eh, vabbè. Ma... morire. No, non morirà. Non Ci mettiamo dietro qua la cover. La coverazione. Il cover boy. Mato Madò... Quattro volte di fila ho mancato un 50%, è giusto per, <ride> per farti notare. Adesso ci Sei mettiamo Sei un po' qua. sfortunato il doppio. Mi metto un aggressivo, ecco. Modalità aggressiva, vai. Una bella sparata in faccia. <ride> ok, e adesso tu vai qua dietro. E proviamo no, ad attaccare da qua. Tanto da qua non mi possono colpire più. Mm, ops. Sembra, hey. sembra che il 50% non sia il 50%. Ok, faccio prendere un po' di rabbit Peach Tanto ce l'ho la vita, alla fine Ora mi attacca Se ne va dietro la protezione Ok, ora tocca a Mario fare il tank Nella situazione Oh, guarda, si è messo... Ah, no, non è vero Si metto qua, invece Sì Ok, andiamo qua Spariamolo alle spalle E lui muore No, eh uno di vita! Sì, lo so, vedi, vedi com'è? Il gioco, il gioco, il gioco. Allora, tu vai Però, qua. Per, mh, questo è già il terzo turno, quindi attento. Si, sì, si. Sì. Questa vita piena ancora. E adesso Rabbid pitch vai qua, Fra uccidi questo. Ti metti qua e lo finisci. Però stai attento, bro. Ma sei attento perché il numero di turni è limitato. Bra non è limitato, però però se, se vogliamo il 100% so, cento, deve so, essere non fa un certo numero. Oh mio Dio, quello è ironico, ci manca pocoissimo di. Sei ironico, non ho capito. Sì che sono ironico. Beh, ci ci carica, ci carica sempre la l'esperienza le, le, al 100% quando finiamo il per livello durare altri soldi. Ora, tra poco ci dovrebbe sbloccare la lobby, tra virgolette. Ah, ecco, il fiore è arrivato da noi. Mario, la creatura col visore se n'è andata, ma suppongo che sia tutto merito tuo. E poiché sono pianta di parola, ti meriti una ricompensa. Ehm um, certo, anche i nostri buoni amici Rabbid, lui. Luigi e Rabbid Pitch hanno dato una mano. Ok, ok, bravi. <tose> Trofeo incoming. Ah, una moneta, thank you. Ok, va bene, ecco qui. Scrigno dal tesoro. Oh, wow, utilissimo. Di che? un'altra figura. Ricordati di andare indietro, a girasole. Sì, Marco me lo ricorda. Che egoista si è ingoiato la, la, una, una cassa con una sua stessa statua all'interno. Allora, qui ci sono soldi, li prendiamo subito subito E qui c'è già un'azione che non possiamo fare Non so ancora come fare Sì, quindi dovremmo ritornare indietro fino al primo ah, sì, livello Ah um, sì, quando, quando c'è un puzzle che non potete risolvere il gioco ve lo dice Vai, vale, torni indietro so. Ok, si era bloccato un attimo No, uh, lì Allora, mettiamo questo tubo Monetina e via quindi se non c'è il coso che dice non, non, so, non lo so ancora fare? No, uh, c'è in tutte, qual è la cos'è Che prima qui e ci sbocca senso, il calone se c'è il coso uh, non so, no, che, che il coso dice non so cosa fare Come fare uh, Come fare um, Vuol dire che uh, il, il puzzle è risolvibile per ora Mentre se non c'è vuol dire che siete stupidi e non trovare la soluzione <ride> Si vedono benissimo le cose che possono fare, no Bene, prendiamo quest'altra figura qua Come si chiama? Radice. Non ho capito cosa intendo però Si, sì, l'ho capito, ma non ha senso, è stupido Si, sì, ha I senso soldi. Cioè, te lo dice quando è impossibile Non è che lo te lo dice, capire. solo quando interagisci non te lo dice E te lo dice Non quando... Ah. Che dovremmo aver preso tutto, quindi andiamo avanti Beh, uh, possiamo anche andarcene perché no, no. Se... Ma è, è, è, è, abbiamo già quasi superato il... Uh, il e eh lo so, il, ma c'era l'intro, facciamone un altro po', vediamo. No, non arrivare a livello 3, però. Sì, che arrivo. È, è qua il livello 3. E Non ci arrivare. Ah, ok, ci sono robe qui. Allora, qui c'è una roba con le casse da spingere. E qua non possiamo ancora fare niente. Mentre qua si va avanti Quindi andiamo I mondi di quanti livelli sono? Non lo so Un Toad Toad Mario Grazie al cielo sei qui Sei il primo volto amico che incrocia da quando il regno dei funghi si è trasformato in questo disastro Un, un tempismo davvero perfetto Non so dove si è cacciata Toadette Tutto per colpa di questi strani tubi che i nostri amici Rabbids hanno portato nel vostro mondo Pare che sapete proprio il fatto vostro Più o meno mi aiutate a trovarla, per favore! Molto bene, ma preparati, scoprire in prima persona quanto possano essere sgradevoli questi tubi. Mm. Bene, ora abbiamo Todd con noi. Eeeh, yeah, il mio personaggio preferito. Dici, ma cosa sono. sono così belli! Oh, taci! Finalmente qualcuno l'ha detto. Mm. <ride> Comunque sì, eh, non vi spoilerò ancora niente riguardo Todd, ma vi dico solo che è un personaggio molto fastidioso <ride> Bene, allora, eh, qui si va avanti, quindi andiamo al cannone Oh, perfetto, finalmente, allora, questi tubi qua, eh, cannoni, che sono tutti pixel tecnologici qua Ecco, vi portano in un mondo a parte Una dimensione dove ci sono le monete blu a collezionare, Quindi adesso le dobbiamo prendere tutte Entro un tempo limite Che ce lo dicono in alto a sinistra E se lo facciamo ci daranno un premio Che ovviamente noi vogliamo Ed è un premio molto importante Comunque lo so Lo so sempre monete blu so, Cioè questa è la dimensione dei puzzle a tempo Ok otteniamo un'arma per La turbina per Rabid Luigi Luigi Luigi Luigi oh, yeah, oh, yeah. oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Oh <ride> yes Bene Ora possiamo uh, Sì cannone E possiamo andare avanti Ok hmm. abbiamo un pulsante bianco qui Che ruota i tubi Bene di questo puzzle qui ce ne saranno un pochino Da qui a poco Quindi dovremmo stare attenti A farlo bene mm, oh, il Toad Act Facile <ride> Basta usare i tubi Stupido Toad, toad. toad act. Che bello vedere che stai bene oh, Io sto benissimo Però sono preoccupata per la principessa Peach Mario, puoi tornare al castello e controllare che sia tutto ok? No, no Certo che no, prima dobbiamo trovare... Oh, un altro messaggio. Complimenti per essere arrivati fin qui, un saggio una volta disse: Se avessi 3 ore per tagliare un albero ne passerei due a filare la mia ascia. Vi esorto quindi a tornare subito al castello della principessa Peach e a prepararvi per lo scontro da affrontare. Ok, tutto giusto per carità, ma la domanda è: come, Mi no, due, non l'abbiamo chiesto a te. Tu starete dicendo, di certo che non. Sì, ma come? Mentre leggevate queste mail o aggiornate il <ride> sistema operativo. Ora potete fare affidamento su un sistema di telesport GPS, mi piace chiamarlo Slow... Spo... Sloing. Sto ancora lavando sul nome. A ogni modo vi basterà attivarlo e tornerete tutti immediatamente al castello della principessa Peach. firmato, lo fosse più grande fan. Ok. Beh, se fosse vero sarebbe incredibile, credo che dovremmo provare. <ride> ok. Com'è che ha trasferito oh, i Rabbidman un Todd? Come perché Todd non era incluso nel prezzo <ride> Todd era un biglietto a parte Oh, eccoci Mario <ride> Yahoo Oh, che bello vedere che, la, che Peach non è stata rapita per una volta Mario, grazie al cielo stai bene, che bello vederti Immagino che te ne sia accorto, ma comunque il regno dei funghi è nel caos Devi fare qualcosa, Mario E perché non la fai tu, eh? Perché io? <ride> Ma um, chi sarebbero questi nuovi tuoi amici? Su altezza mi permetta. Sono un Pip o oh, assistente automatizzato dotato di intelligenza spontanea dedito alla ricerca e all'attività sul campo? Capisco e... Questo lo chiamiamo Rabbid Luigi. E questa è Rabid Peach. Um, temo che stia un po troppo prendendo un po' troppo sul serio questa facendo del cosplay. <ride> mm. Bru Mario Shagun Lo Mau Già a quanto pare i suoi amici non sono da meno Guarda un po' i rabbids che abbiamo liberato dal controllo del Mega Bug sono qui E tutti interi peraltro Questi cioè intende i ziggy Esatto, continuano andando a prendere da nulla come avete fatto voi sì, <ride> guarda, ci sono pure i vecchi che guardano il cantiere <ride> <ride> E discutono su come stanno facendo male le cose Esatto, si sono, sì, si sono messi proprio impegno No, e esatto Sì, lo so, lo so, messi... se avete tempo vi suggerisco di dare un'occhiata a quello che hanno costruito Wow, e c'è il Rabbid Luigi sopra Mi pare che ci sia quello che chiamano il centro battaglia E poi c'è il museo, adorano collezionare i souvenir del Regno dei Funghi. Venite, andiamo a scoprire cosa hanno combinato i vostri cugini rabid. Che ne sei cugini? Mm -hmm. Possono essere pure nonni. Cioè, non lo so, questa discriminazione. Qua non possiamo muovere la telecamera che mi dà molto fastidio, però va bene. Mm -hmm. Andiamo al centro battaglie, perché so benissimo uh, cosa ce Sì, esploriamo un po'. Ma che dobbiamo servire su per Questa è tutta roba C, quindi non leggiamo perché non vi posso... Abbiamo ah, già disponibili delle armi potentissime. <ride> sì, allora allora, centro battaglia qui possiamo selezionare il team. Come vedete è composto da otto persone in totale. Beh, si capisce benissimo chi sono gli altri, ma non lo diciamo. Um, però um, dalle, dalle ombre ne possiamo, possiamo scegliere vabbè. sempre solo tre. E qui ci, possiamo anche avere info. Eh, vabbè, si, sì, chiudiamo. Uh, Mario deve essere sempre incluso nel team, vero? No, eh, servono almeno un umano. E poi i Rabbit, può essere uguale. Uh -huh. Cioè, un umano deve stare per forza. Umano tra virgolette Sì non, Nessun team solo Rabbid Però solo umani va bene Sì E poi qui abbiamo le, le armi Allora eh, Essendo che questa è la versione oro Di Mario Rabbids Quindi con tutti i DLC inclusi eh, Noi abbiamo già le armi Delle armi potentissime sbloccate Perché sono quelle del DLC Cioè quello pixelato e quello steampunk Che adesso non trovo Solo alcuni hanno lo steampunk okay. Sì, come vedete qui però Ci sono le armi che abbiamo sbloccato Quindi abbiamo questa qui eh, Però le dobbiamo comunque inferno. pagare per sì. usarle Dobbiamo comprare però le abbiamo sbloccate Abbiamo il guscio in, eh, inferno e lo sparamiele E possiamo vedere che cosa fa Per esempio questa è quella normale di Mario mm -hmm. e Fa i danni, ci dicono le informazioni sopra: Danni, la distanza delle caselle Il danno al riparo Questa qui come vedete Aggiunge il danno da rimbalzo E la possibilità di rimbalzo Quindi questa qui ogni volta che attacchiamo un nemico a 10% di fare danno al rimbalzo che sarebbe quello lì 42, quindi il critico sarebbe insomma, in pratica il rimbalzo è uno degli effetti che poi vedremo invece questo qui lo spara a miele aggiunge danni contro i ziggy quindi è forte contro i ziggy più 20% ho sbagliato Non volevo ho cadere. sbagliato a far cadere il coso sì, e poi c'è la possibilità a miele allora il rimbalzo fa volare i nemici indietro diciamo Mentre il miele incolla i nemici al pavimento Quindi non possono usare le azioni di movimento uh, Sì, quindi mm. questo Invece poi abbiamo l'arma del, del DLC pixel Il frammento. È un po' come l'ultima che abbiamo visto È un po' come, come lo più sparamiele più Solo che è OP Ma tantissimo Cioè come vedete la possibilità di miele è 30% Danni contro i zighi 30% Mentre questa è solo 20% zighi e 10% miele Mentre uh, i danni normali sono già più forti di base Quindi da 30 a 40 E i danni da miele sono 60% rispetto a 42, quindi noi equipaggiamo subito questa, mi dispiace il fatto che abbiamo sbloccato le serve. e non le compriamo nuovamente fino alla fine del gioco per il 100%, però è così, quindi... Eh... Ah giusto, devo cambiare tizio, quindi cambiamo, mettiamo Peach, Rabbid Peach, e abbiamo lo stesso cosa. qua, abbiamo quella per il miele, Bershurusa, uh, poi abbiamo... È sempre un blaster là, sì, e poi Peach. abbiamo quello retro in bastidore, che ovviamente è meglio di questa, cioè, Vai più avanti, vedete Contro, contro i balzellosi che non abbiamo ancora incontrato un tipo di nemico, 30%. Di, di miele possibilità di miele e poi possibilità di miele 30% quindi contro i balzelosi 60% di, di miele possibilità mm. e poi fa un <ride> sacco di danni quindi equipaggiamo subito questo eh vedi, vedi vedi avanti vedi avanti se c'è altra roba però non credo le steampunk no? vabbè cioè uh, ci perché vai indietro mi dimentico importa. e poi abbiamo qui con Con buoi Sa, sa, è tipo tipo una no, solo è il tipo di arma, come Eh sì, Warby. Abbiamo qua cioè i blaster con i Freeze tipo. Abbiamo i blaster con Mario e Peach e Rabbid Peach. E poi i Warby è il tipo di arma che usa Rabbid Luigi, quella primaria. Eh, Sala nana, schiaffatore, Turbina E poi qua dovrebbe esserci, ecco, quello pixellato. Vediamo, c'è cioè Steampunk? No. Quello pixelato, è, è, è, è il E anche quello secondarie mi sa. Sì, probabilmente. Sì, sì, sì, sono quelle secondarie. Mi sa. Most la maggior parte. Ah, questo fa possibilità spinta, che è tipo rimbalzo, però meno forte per il mio. È molto meglio mm. quello da. Quello spinta, spinta rimane a terra, però. Sì, spinta lo, li fa rotolare via. Mentre il rimbalzo li fa volare via. Sì. Eh, Ri il rimbalzo potrebbero anche andare fuori dalla dalla mappa e prendere moltissimo danno. Sì, non anche, anche con spinta. Sia rimbalzo che spinta possono farlo. Però ah. spinta. Eh, non supera le coperture Mentre in balzo fa li, li fa volare Quindi sì Allora con E eh, Poi abbiamo Turbina Che fa danni da ostione eh, Che sono molto buoni Anche contro i Balzellosi Più 30% di Possibilità Mentre questa Possibilità spinta 5% Contro gli zighi 80% Di possibilità di spinta Che è un bel po' Quindi equipaggiamo Questa Come vediamo? 80% di... ah, ah Pensavo 30% eh, di possibilità Contro gli zig ah, no, io, io pensavo Io pensavo Che facesse semplicemente Più 30% Di danno No no più Dice 30%. possibilità possibilità eh sì, sarebbe sì. l'effetto e poi se vediamo qua fa, fa meno di tutto sia danni che la possibilità dell'effetto quindi non ci penso diciamo eh, quelle, quelle pixelate per adesso sono molto più forti del resto poi ovviamente più andiamo avanti più ci saranno armi, armi forti e poi abbiamo le abilità che non abbiamo ancora sbloccato per adesso quindi possiamo uscire da qui e andiamo al museo velocemente per farvi vedere come è sì, ora vediamo, vediamo l'overworld ah, qui, qui si, si va avanti comunque uh, quindi Vediamo come è impostato il, il museo. Tecnicamente ora potremmo andare a, in tutte le aree, le aree sì. di gioco. Solo che non, non possiamo. Ah, qui abbiamo le illustrazioni qualche punto. Eh, Le illustrazioni che ce ne sono un bel po'. Ce ne sono 28 e sono questi disegni qua. Aspetta, Guarda, tipo questo. Molto bello, Poi dobbiamo cercare di prenderle tutte. Quindi abbiamo le colonne sonore. Abbiamo sbloccato la 2 ma non la 1. <ride> ehm <what? ride> eh, Ah, forse è qualcosa là che dobbiamo fare dopo No, abbiamo fatto tutto Sì Qualcosa là, vabbè Poi abbiamo i modelli 3D, abbiamo Mario, niente Rabbit Peach, Ziggy, probabilmente Rabbit Luigi, questo qua, però mm -hmm. ok E poi qua abbiamo delle carte che non sappiamo ancora cos'è I tarocchi I tarocchi, sì <ride> Sono taroccate, vabbè <ride> Ok, quindi quello è il museo no, Abbiamo esplorato tutto Serviva per andare sì, avanti esatto. nella storia Ehi, hey, guardate là Uh, guarda, si è aperto un nuovo percorso. Assolutamente che non stiamo andando prima di andare alla musea. Ingegnosi questi Rabbids, hanno avuto un cannone capace di lanciarci indietro le giandine ancestrali. Tornerà utile al nostro aiutante misterioso? A, eh, tornerà utile. Il nostro aiutante misterioso mi ha conferito il potere di tornare al castello della Principessa Peach. E i cannoni possono rispedirci indietro fino al campo di battaglia. L'abilità di tornare al castello della Principessa Peach, a piacimento, è stata un'aggiunta al, al menù di pausa. Ok. Quindi eh, qui ha salvato Su meno di pausa si, anche si può accedere anche al, al museo e le altre cose Sì, comunque eh, da qui noi possiamo prendere il cannone e andare avanti Sta pure Oppure un puzzle all'inizio C'è questo qui, possiamo aprire adesso E qui probabilmente c'è il Rabbid Luigi e la musica che abbiamo missato Sì, eh, qui intanto c'è qualcosa che possiamo, spinge, possiamo fare quindi non, possiamo non so prendere. ancora come fare, quindi no, lasciamo perdere Andiamo qui e facciamo questo cerchio di monete rossa a sto punto Quando mi fa cambiare la visuale Non me la fa cambiare, ok Prendiamo le monete Così prendiamo una nuova un tesoro, o qualcosa Dov'è l'ultima adesso? Ok ba Ok, perfetto Un'altra arma che non useremo <ride> Questa è sicuramente per Rabbid Peach Credo, non lo so Ora vediamo Potrebbe anche essere un'arma secondaria un Tutto tutto Mario. Lepus sì. in favola, Ok Un altro, un altro blaster per me <ride> Lepus Che vuol dire tipo lepre Mi sa Però là il detto è lupus in fabula. Ok sì Comunque sì, Torniamo un attimo per far vedere l'arma Cioè per vedere l'arma com'è Tanto è abbastanza Comunque, veloce puoi andare anche al menu di pausa Non serve Sì Comunque come vedete questo C'è la possibilità di rimbalzo Però è peggiore in praticamente tutti uh, i campi Ah, anche come notate il blaster c'erano sia Mario e Peach, e, beh, e Rabbit Peach solo Peach. Sì, ognuno ha un tipo di arma principale e eh, secondaria. Nessuno ha sia l'arma principale che secondaria uguali, credo. Sì, mi sembrava... Oh, sì. sì, sì, nessuno. nessuno ha sia arma principale che secondaria. E nessuno uguali. ha un'arma secondaria che è la principale di un altro. E poi nessuno li condivide. Sure tipo, them. tipo, squalampo, ce l'ha solo Mario e non Peach. Ah, eh, quello mi sembrava pure ovvio. Comunque non compriamo ancora nulla, le monete ce cioè le teniamo per quando ci saranno armi migliori. Sì, comunque sopra c'è scritto anche il tipo di arma, per esempio questi sono blaster, sì, eh, questi, questo qua è borbe. E basta. Quelli, mi sa, i borbe sono, sono buoni per gli effetti, se non sbaglio. Cioè, ah, borbe! È un burb. orb. Orb. Eh, tipo un orbo. Eh sì, quindi buorb. E okay, quindi eh, ha salvato, non lo so. Comunque, menù di pausa, eh, ci dovrebbe essere un'opzione eh, per tornare a Castalup. Mi sa che è autosalvo autosalva aspetta vediamo eh, mi faccio sparare dal cannone così credo salvi <ride> faccio sparare i tanti <ride> uh, si sì, oddio si sì, sì, si ma non abbiamo fatto nemmeno un taglio pure eh, vabbè aspetta ok salvato come la chiamo come la chiamiamo la parte non lo so adesso dopo vediamo per il momento non lo so dopo vediamo no scherzo Bene, quindi uh, questo era il primo episodio, spero vi sia piaciuto. Nella prossima parte continueremo ad andare avanti, uh, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!